Chi crea il denaro che utilizziamo? Eh, una bella domanda. Non saprei. La domanda è no, da dove <ride> proviene? Non lo so. La Banca Nazionale Svizzera? La zecca, de, la zecca dove fanno i soldi. La zecca dello Stato, Stato. dice lei. Sì, banca, non so, Svizzera. Sarà la banca nazionale che li fabbrica, io penso. <ride> la zecca, chi le fa? Così, la banca, immagino, banca, sì. credo. è la banca nazionale banca nazionale soldi la zecca no? la banca dello Stato i soldi, I soldi. I soldi. Ah, I soldi eh. è la, la banca nazionale la zecca ok la banca nazionale difficile, difficilmente no. no. zecca nazionale o federale non so i è la zecca i massoni Okay. La principale americana che crea soldi, che controlla tutto il potere monetario mondiale Banca centrale Materialmente sarà la zecca dello Stato che stampa, eh. che stampa il denaro, questo è logico La zecca? No Una società specializzate, informatici Ma privati o pubblici? O privati, okay. sono abbastanza sicuro che siano privati E la banca nazionale? Sì, lo Stato, la, la, la confederazione Banca? Ma denaro, comunque sia ormai tutto privatizzato. Comunque. Sono privati che creano assolutamente. I, i nostri franchi anche? Tutta la moneta del mondo. In Svizzera circa il 90% del denaro in circolazione, ovvero tutto il denaro elettronico sui nostri conti, è creato dalle banche private, concedendo crediti ed effettuando investimenti.